Sì, grazie Presidente. Eh, allora, per quanto riguarda la situazione che afferisce al giardino dell'asilo nido Lanatroccolo nel Municipio Sesto, in, in effetti il nido è eh, come dire, chiuso perché è, stato è stata riscontrata la presenza di amianto nell'area eh, frequentata dai bambini. E già nel mese di luglio il municipio aveva richiesto in assestamento di bilancio l'erogazione di fondi per intervenire a rimuovere l'amianto. È, ehm, è stata assegnata tramite il mh, Dipartimento Ambiente al municipio la cifra di 95.000 euro per poter intervenire e per intervenire in maniera radicale, in maniera definitiva. Eh, queste informazioni eh, le riferisco proprio perché a seguito della richiesta di convocazione di una commissione capitolina che affrontasse il tema specifico, ho assunto tutte le informazioni del caso e quindi abbiamo appurato che questa cifra è stata assegnata al municipio per cui l'ordine del giorno eh, non ha motivo di esistere. Quindi il voto del Movimento 5 Stelle è negativo. Grazie. A lei, consigliera.